Sono Gastone Garziera, classe 1942, mi sono diplomato all'Istituto Alessandro Rossi di Vicenza nel 1961 e sono stato assunto dall'Olivetti, mi ha selezionato Mario Ciù e nell'ottobre del 61 sono entrato al laboratorio ricerche elettroniche di Borgo Lombardo lì dopo il corso ho cominciato nel gruppo dell'ingegnere perotto di dipendenza dell'ingegnere de sandre a lavorare su quella che sarebbe diventato quello studio che sarebbe diventato la programma 101 considerato penso a ragione il primo personal computer della storia ho continuato Dopo il militare a lavorare alla ricerca e sviluppo finché c'è stato l'ingegnere Perotto e comunque ho continuato nell'ambiente di progetto anche dopo fino alla diciamo, fine della mia esperienza lavorativa avvenuta il primo gennaio del 1996. I miei interessi sono sempre stati sul filone, prima delle macchine di tipo scientifico, fino ad arrivare poi alle macchine del retail e così variamente. Eh, successivamente mi sono interessato per hobby a quello che era stato eh, diciamo il mio desiderio di interessarmi di scultura e pittura e poi alla fine con la nascita del museo tecnologicamente ho ripreso a lavorare intorno alla programma 101 e sono volontario quindi alla fondazione natale capellaro nel, ad ivrea e in particolare nel laboratorio museo tecnologicamente noi recuperiamo macchine soprattutto 101 perché sono le macchine a cui siamo più affezionati ed è più facile anche recuperarne abbiamo recuperate più di una trentina finora e ne abbiamo ancora in coda che aspettano. Quindi eh, questo è il nostro, diciamo, hobby di questo periodo e poi eh, molto volentieri eh, mi capita di raccontare quello che è la, stata la nostra storia, sempre a partire dal programma 101, perché è stata un'esperienza affascinante in un ambiente umanamente incredibile, tecnicamente secondo me al top di quel tempo e quindi ricordo sempre con piacere e spero che possa essere di esempio ai giovani di oggi, ma non solo, anche a chi gestisce e è in grado di generare realtà come quelle che aveva l'Olivetti a quel tempo, perché credo ce ne sarebbe molto bisogno. Io ho imparato nel tempo, non ho conosciuto Adriano Olivetti, ma ho capito nel tempo il suo valore e sono convinto che in effetti non sia ancora completamente capito, ma ci sarebbe un gran bisogno di persone come lui capaci di avere quelle, quegli ideali e quella capacità di fare ehm, così grande un'azienda, ma non solo, di pensare a tutto quella che è la società intorno a quell'azienda. Eh, sono qui perché anche qui eh, l'organizzazione di Bit of History. Del Mopin mi ha chiesto di venire a raccontare la nostra esperienza e quindi sono venuto molto volentieri perché credo che sia uno dei passi che, guarda caso, sono ancora utili in queste occasioni.